ragazzi bentornati alle mie lezioni oggi eh, come avevo promesso al nostro amico che mi segue moltissimo voglio dedicare questa lezione a un argomento eh, sinceramente che non ho, non ho mai affrontato in fase didattica ovvero come eh, tirare giù gli accordi o come cosa utilizzo io quali metodi utilizzo io per tirare giù una stesura di accordi di un brano. Alla premessa, eh, come dicevo prima, è un argomento che non ho mai eh, avuto modo di, eh, cioè non ho mai avuto l'occasione, in eh, fase didattica appunto, di affrontarlo. Eh, ci provo. Non è semplice perché eh, ognuno di noi ha un, ha un proprio metodo. E soprattutto ognuno di noi ha una capacità a livello di, di orecchio, di air training, chiamiamolo come, come preferite, è diversa. C'è chi fa più fatica, c'è chi gli viene più naturale, c'è chi ha l'orecchio assoluto, c'è chi associa eh, delle sonorità eh, a un accordo preciso, fa molto bene Allora, nel mio caso, diciamo, è una via di mezzo, ovvero di partenza non ho un grande orecchio, però mi sono accorto che ehm, ormai ho 20 eh, anni esatti che sono e l'esperienza e soprattutto l'ascolto hanno fatto un po' la differenza su questo piano, ovvero il suonare tanto, ehm, studiare tanto, e ascoltare tanto ehm, anche <ride> se non avessi voluto un po' eh, diciamo il, il mio orecchio si è, si è sviluppato automaticamente quindi il primo consiglio, eh, first tips, eh, l'ascolto ragazzi l'ascolto è la cosa principale. La trascrizione come avevo fatto l'ultima lezione o la penultima trascrivere eh, è fondamentale nella musica. Penso che tutti i musicisti grandi e non nella vita eh, debbano prima o poi eh, affrontare anche questo tipo di studio. Eh, si apre un nuovo mondo e appunto il nostro ricchio soffruisce. Eh, chiuso parentesi, cosa utilizzo concretamente io, quali modi, quali, quali metodi quali programmi utilizzo per, per buttare giù gli accordi, perché come avevo detto appunto nella lezione delle trascrizioni, le prime cose in genere che faccio quando trascrivo un brano o comunque una parte di, di esso, o un solo, eh, mi piace, mi sembra la cosa migliore scrivermi eh, la successione armonica e e nel caso di un brano cantato anche la melodia eh, questo mi permette poi di assimilare meglio tutto ciò che riguarda il brano e mi rimane più più comodo poi anche tirare giù la parte di basso questa è appunto una, eh, una cosa mia poi eh, c'è chi ha altri approcci a, a questa cosa ci sono eh, c'è un programma che io vi consiglio perché costa poco e è... quando io lo acquistai, tipo nel 2013-14, giù di mi, mi, mi cambiò la vita perché consente di. è eh, un semplice player audio, cioè un lettore audio. Eh, credo ci sia, sia per Mac che per Windows, credo mi sembra e um, vi metto una foto del, del programma e questo mi consente di eh, appunto aggiungere la traccia brano che, che voglio e prendere delle parti anche una eh, nota metterla in loop regolare la velocità quindi è una cosa che se un passaggio di, di vittor Buten. A 2000 mi consente anche riducendo la velocità proprio al fino al 40 di eh, ascoltarlo sempre in intonato nel senso a volte programmi quando rallenti la traccia eh, ovviamente cambia anche eh, un po l'intonazione questo programma è formidabile in più appunto mi consente di mettere al loop delle parti e tante altre cose quindi transcribe transcribe, si chiama, eh, vi indico tutto ovviamente, e io inizio appunto, come dicevo, dagli accordi. Allora, come fare? Eh, innanzitutto, eh, una cosa buona è, è scrivere subito il semplice, ovvero se è un brano complesso mh, e vogliamo proprio scrivere eh, come se io sono pignolo, <ride> a volte anche nei brani dove ci sono accordi parecchio complessi, comunque con tante eh, alterazioni o, o tante estensioni, mi piace scriverli eh, nel modo giusto, quindi non solo maggiore o minore. Comunque, l'inizio è proprio eh, distinguere eh, maggiore o minore o se è un accordo diminuito o aumentato. Quindi, le, le triadi, le famose triadi. Quindi, una volta eh, fatto questo, che già comunque a livello solo di ascolto, quindi senza lo strumento in mano, personalmente riesco a capire se un accordo è eh, maggiore o minore, o se è un rivolto, eh, proprio per, per esperienza, non per capacità personali, ci mancherebbe. Questo già mi dà. Mi basta quindi trovare eh, quali note sono, quindi che accordi sono, eh, trovo le toniche praticamente, e poi eh, capisco con l'orecchio se è maggiore o minore, quindi do maggiore, la minore, eccetera. E, allora, vi propongo per iniziare, eh, per chi comincia, un brano a livello armonico molto semplice, partiamo senza andare a cercare chissà che. Carly's Whisper di, di George Michael, eh, il famosissimo brano eh, che fa un, un intro di sax che pezzo conosca anche chi <ride> è morto prima che lui lo, lo, lo scrivesse, eccetera, e ve lo metto e vi faccio vedere cosa succede. tre, sol, si bemolle, la minore. Allora, eh, ovviamente sento dalla sonorità che il brano è minore, perché eh, questo è proprio uno degli step principali degli training, la distinzione tra minore e maggiore in un accordo, una tonalità. La sonorità qui è minore, sente che brano eh, ruota tutto intorno a, una, eh, a un andamento armonico minore per questo comunque vi rimando sempre al mio corso di armonia applicata eh, cosa ho fatto? ho trovato velocemente un po' perché comunque non eh, lo conosco questo brano eh, un po' perché eh, trovata la prima nota ho sentito subito che l'accordo successivo era una quarta una quarta sopra, una quinta sotto, quindi il sol si bemolle e anche qui, una volta che ho trovato il sol ho sentito che c'era una terza minore, quindi si bemolle e poi scende di un semitono Quindi è abbastanza semplice questo brano successivamente ci ho eh, associato con l'orecchio, la qualità dell'accordo ho sentito nel re minore. accordi che poi sono, eh, se non mi ricordo male non ci sono grosse variazioni, sono gli accordi principali di tutto il brano, sono Re minore, solo minore e fin qui tutto che okay, è, anche perché la linea del, del sax inizialmente. a mettere un accordo di Re minore, perché parte dalla nona, buona una cosa, per sfonista. Mi, Re, La, Fa, quindi nona, ottava tonica, quinta, terza minore di Re. fa una quarta una terza minore una settima minore e una quinta poi abbiamo noi il si bemolle maggiore di accordo sax fa semplicemente tutta la settima maggiore quinta e terza maggiore tonica e poi fa una scala ora questo mi me viene mettere al volo con la nona bemolle, detta frigia. Eh, ok, quando voglio appunto essere più pignolo, quindi scrivere eventuali settime non, eccetera, il discorso allora cambia un pochino. Allora io faccio un genere tutto con il basso, ovvero proviamo, faccio vedere, in questo caso è molto semplice, però di solito faccio così. Allora, primo accordo, lo metto in loop, e ci sono sopra, e ci provo le note che ci potrebbero essere, quindi la settima, in questo caso non ce la sento, quindi... sento esattamente la tria di re minore, quindi la scrivo e è minore il primo accordo. Secondo accordo, prometto. Promet. Allora, la tonica. Abbiamo, la terza minore abbiamo, la quinta giusta abbiamo, ma c'è anche un c'è un fa. Si molto bene quindi la è un accordo di sol minore settima. Scrivo, vado avanti. Non so se questa lezione sarà apprezzata perché è un po' macchinosa. Terzo accordo, la triade l'abbiamo. Si, bemolle maggiore c'è anche un La suona anche la quindi è un si bemolle maggiore quindi si bemolle maggiore con la settima maggiore l'ultimo accordo dove il sax fa appunto questo ci riprovo le note non ci sento niente di Oltre alla triade, quindi è un semplice La minore. Allora, eh, ovviamente, qui si parla di un brano eh, veramente semplice a livello armonico, eh, poi suonarlo è un altro discorso. Eh, però ecco, il metodo all'incirca è questo. Io ho tirato giù anche brani dove eh, ho, ho, ho speso più tempo a tirare giù l'armonia. che la linea basso proprio però è una cosa che a me piace altro modo per chi ne è in possesso non so se si vede faccio un attimo così è utilizzare una tastiera quindi suonare sopra a, anche chi non è un pianista eh, sono un pianista però mi trovo, ad esempio, a volte se non ho basso dietro, se non ho voglia, se mi torna meglio, per molti motivi suono sopra al, al brano, e cerco le note con la tastiera, quindi questo è un altro metodo. E altro consiglio, vediamo se torno giusto, sì, altro consiglio è quello di, per migliorare, di artrening fare proprio esercizi eh, su questo su questo aspetto della musica per fare questo ci sono <coughs> scusate o dei metodi didattici che magari vi scrivo per chi è interessato oppure anche ultimamente con la tecnologia eh, mi sono divertito nel tempo a fare eh, con le app sul telefono eh, sia Windows, sia Android che Apple, differente, ce ne sono tantissime eh, nelle quali ti mettono l'accordo, eh, te lo devi, devi scegliere tra diverse opzioni oppure ti mettono gli intervalli, quindi che intervallo è questo? boom, settima minore eh, Ovviamente all'inizio è tutto complesso, poi però può essere divertente, può essere che uno fa come me, ci passavo 12 ore al giorno, no scherzo, magari uno ci passa una mezz'oretta così, eh, diciamo, leggera sopra ogni giorno, magari si diverte anche, e questo è tutto, è tutto come si dice... Eh, un immagazzimento di nozioni utili a, allo studio della musica. Eh, ragazzi, allora mi fermo qui. Eh, se ci sono domande o se volete che approfondisco ancora, magari in un'altra lezione prendo un brano un po' più difficile, si vede un attimo insieme, eh, o se avete anche suggerimenti dei brani che volete capire eccetera, scrivete tutto sotto al video, per me è, è solo una cosa positiva, cioè mi date idee e mi date nuovi stimoli per, per i futuri video. Eh, L'unico favore che vi chiedo è quello di mettere un mi piace, sempre se vi piace, <ride> e iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, ma non per una eh, mania di protagonismo, quanto più persone ho che mi seguono, e più ovviamente eh, le mie lezioni hanno un, uh, un senso, diciamo. Uh, le farei anche per, per tre persone, perché a me piace proprio. Però, insomma, uh, se vengono apprezzate e se riesco a coinvolgere più persone possibile, il mio entusiasmo aumenta ancora di più. Allora, mi sono dilungato abbastanza, sì, quindi vi auguro una buona serata e spero che comunque sia stata abbastanza chiara la lezione perché, vi ripeto, è la prima volta che affrontavo l'argomento in fase didattica e come sapete un conto le, eh, le cose a saperle un conto a spiegarle, non è mai semplice. Eh, vi aspetto al prossimo video e mettete un mi piace se vi piace. <ride> Ciao a tutti!